Eccolo e -co -lo. Io sono barbuto ma non ho la barba Oggi siamo tornati super Con la nuova vestaglia incredibile Oggi siamo tornati incredibilmente Come avrete letto dal titolo con i life hacks di tiktok Visto che l'ultima volta vi sono piaciuti tantissimo Outfit nuovo li avrete visto nell'ultimo video dove ho fatto un unboxing enorme Però quello di oggi non sarà un life hacks normale Quindi trucchetti normali di tiktok Ma proveremo i trucchetti per fare gli scherzi Visto che a me piacciono tantissimo mi piace tanto tanto tanto a fare i prank i prank Quindi oggi testeremo tutti questi prank su Bea, la mia ragazza E vediamo, vediamo cosa succederà Vediamo cosa succederà Quindi senza perderci troppo in chiacchiere partiamo subito col primo scherzo Allora per il primo scherzo ci serve la pasta perché eccola qui Come vedrete nel video che vi farò vedere di fianco Praticamente si mettono la pasta in bocca e fanno finta di rompersi le ossa Quindi dovrò chiamar Bea a far finta di avere un dolore Farmi scrocchiare le ossa e masticare la pasta Vediamo un attimo se funziona Direi di sì oh, oh, oh, oh. Direi, direi di sì Ok, ora allora posizioniamo la telecamera da qualche parte Vediamo un poco, vediamo un poco, vediamo un poco La posizioniamo qui Amore, vieni un attimo Ho la dolore alla schiena mm. Dovresti? Vuoi, non ho capito. Ah, prendimi di qua? No, no Come? Da sotto Qua? Da sotto così, così, ah, sì, sì. E eh, è una certa eh. tiri, for tiri fortissimo Verso, ti faccio, verso, male, di verso ti, te. ti faccio male, Eh no, mi... ma devo scocchiare perché da solo non riesco Ci sei? Eh, vabbè, dai Vai Vai, però almeno ti sei scrocchiato, dai ah. Almeno ti sei scrocchiato Tira Ah Ah me, Non <ride> ma ti si vedeva alla fine Non ti <ride> Non c'ha proprio niente da fare Guarda ride pure sei felice Ma mi ha fatto spaventare È la seconda volta Giorgi che dici che non stai bene Che tempo Ok primo prank fatto Cioè unico Prank Ma stavi pure registrando Sì, stavo registrando Sto facendo un video Stai facendo un video pure Stavo facendo Cioè sto facendo ancora Allora prossimo lifehacks prank, prank Però è questo qua. Secondo me è super fake, ve lo faccio vedere qua di fianco. Praticamente bisogna mettersi dietro a un tavolo, cercare il modo di far prendere le bottiglie in questo caso a Bea e rimettergliele su. Ma secondo me non funzionerà mai, cioè è stra fake. <ride> Però eh, siamo qua e ci proviamo. Via. Muoro, um, ho portato delle bottiglie da bere, puoi portare in camera per favore? ok, arrivo. Sono qua davanti alla porta. Va bene. <ride> stai bene? Sì Ma che problemi hai? Ah non, te a prendere un po' Ma che c'è di fare con queste <ride> bambini? <ride> non lo stai bene? Allora, il prossimo Lifehack's Prank TikTok è bellissimo. Secondo me questo potrebbe cascarci veramente. Allora, ve lo faccio vedere. Praticamente dobbiamo semplicemente prendere un bicchiere, una ciotola, comunque piena d'acqua, ok? Attaccarla con la scopa, chiamarla e dirle, Ehi, puoi sorreggere un attimo? E una volta che sorregge, poi noi ce ne andiamo a farci gli affari nostri. E lei impazzirà tantissimo. Speriamo funzioni perché questo qua è bellissimo. Questo è davvero petacolo. <ride> Eccoci qua, ho dimenticato una roba. Shh abbiamo la peccinella piena d'acqua. Siamo pronti. Ci siamo. Okay. Amore. Amore ho bisogno di te. Corri, corri, corri. Oddio. Corri. Ma hai finito oggi. Che cazzo? Che cazzo? Deve, hai fatto? Deve, eh, sto facendo un video, devi sorreggere un attimo. So, ma me... che, che video so, è? Sorgiamo il TikTok, sorreggi. Ce cioè, l'hai, spingi. No, io! No. Spingi Oddio, Ma cosa? Perché ti muove? C'è l'acqua, spingi perché? verso l'alto. Perché c'è l'acqua? Sto facendo un TikTok, spingi verso l'alto, ce l'hai? Pi più di così non riesco mica a spingere, sai? Tienilo, eh. Oddio. Tienilo. Ah, ma mi sta cadendo. Ma che video è? Che... Giuseppe. Madonna, guarda che sto urlando fuori dalla finestra. Giuseppe. Oddio, ti ha bevito questo. Giuseppe. Giuseppe. Ma che cazzo ridi? Vieni. Che cazzo ridi? Vieni qua! Giuseppe sto arrivando No muoviti Giuseppe! Ah! Ah! Qua ci sono tutti i cavi Giuseppe! No veramente ci sono i cavi! Mi sta cadendo! Arrivo, arrivo. Oddio! Arrivo. Oh, wow. arrivo, arrivo. No no ma veramente ci sono tutti i cavi Giuseppe! Arrivo. No arrivo... Muoviti! Cosa c'è? Ma qua sta riprendendo ecco, bene eh? Sto riprendendo bene. Sta riprendendo... Madonna, ma quando finisco ti. Di... Eh, sta riprendendo oh. proprio bene. Sì, sì, sì. Ci sono i cavi! Sì. Ah, guarda che c'è. Eccoli! Oddio! Ma che c'è? Togli sta roba che ci sono i cavi! Mm. Giuseppe Giuseppe. Ma te guarda! Ma cosa c'è? Tieni sto coso che se glielo lascio cade? Vai, lascia, eh! Oddio! Eccolo. <ride> è romano il bacio di giuda ma... guarda che... questo è un prank è riuscito <ride> ma no, questo non è un prank questo è un rompere le palle guarda che c'erano tutti i cavi se mi cadeva per fortuna mi sono forzuta io aspetta ho dimenticato ancora una roba Shh! <ride> e non è un ma prank è se fai va... shh non è un prank ma cos'è questo? shhh <ride> dai Eh. Yeah allora per il prossimo Life Axe Pranks la vedo molto dura perché vi faccio vedere qua di fianco. Lui praticamente mette del bioadesivo sotto una ciotola. Il padre, penso, sia quello. Va lì per prendere questa ciotola. Rimane un po' incastrata, appiccicata. Quindi fa per tirare più forte, boom, tutta la farina addosso. Allora, dato che noi stasera abbiamo ordinato del sushi, io voglio provare a farlo col sushi, con gli edamame, che sono leggeri. E so che Bea li mangia subito Prima di prendere qualsiasi altro tipo di sushi Quindi attaccherò del bioadesivo E vedremo se POM Tirandolo salteranno tutti gli edamami In giro Quindi per questo prossimo lifehacks Ci vediamo tra poco a cena Speriamo funzioni Ecco qua Ecco qua Bioadesivo ce l'abbiamo messo Lo mettiamo qua Così sarà costretta a prenderlo perché deve spostare il piatto. Amore, è arrivato il sushi. Amore. Eh. È arrivato il sushi. Mm. È arrivato il sushi no, quello. No, quello, sushi quello così buono così. è arrivato. il Sushi quello buono è arrivato. Oh, Amore, che bravo. Hai visto che no. roba? E la cumbia è il campeone valuto. Mm. Cos'è che c'ha sto sushi? Ma non è che si è rovesciato qualcosa di appiccicato, eh? Oh oh! Ma c'è il biadesivo qua? C'è il biadesivo! C'è il biadesivo! <ride> che cazzo ridi? Che cazzo ridi? Perché ridi? Dici perché ridi? L'ho messo io perché ho visto un TikTok prank dei soliti quelli che sta facendo... Ma oggi. mi lasci stare <ride> oggi o no? Attaccavano il biadesivo e saltava tutto in aria. Dovevo farlo con la farina, mi sa. Dovevo farlo col sushi. Vabbè, ora mangiamo. <ride> mangiamo. Okay, va non ha funzionato okay. questo. Più o meno. Cioè, più o meno sì. E più o meno. Non ha saltato in un année e hai detto, che tra devi stare dai <ride> Allora, questo life hacks è il più importante È il più bello ed è il più divertente Quindi ho aspettato È mattina Perché se già l'avesse fatto ieri ormai si era già capito un po' il mood Quindi stamattina non se l'aspetterà, aspetterà Gli dirò che dovremmo registrare un nuovo life hacks Però non prank Un nuovo video per TikTok E la coglierò di sorpresa Spero Prima di farlo Mi è arrivato un pacco importantissimo Uno di quei pacchi importanti Pacchi petacolo Non so se si vede qua Ma qua c'è una nuova felpa petacolo e dietro, guardate un po' chi c'è C'è il mitico Pepito Non solo, mi è arrivata anche una maglietta Una maglietta very important E guardate qui Mascherina con Pepito con scritto Petacolo sul cereale E un'altra mascherina con la scritta Delle felpe Petacolo giapponese con scritto Petacolo Eh? Che figa? Eh? Che fighe Io ve lo dico Quando sarà uscito questo video Le mascherine saranno appena uscite Quindi potrete essere i primi ad acquistarle E avere un pezzo di barbuto Che non ha la barba Un pezzo di barbuto sempre piaciuto Nuovo con voi Dato che le mascherine ormai fanno parte del nostro outfit Io direi di iniziare a indossare delle mascherine fighe le mascherine belle Le più belle che possiate trovare sono queste Quelle di barbuto sempre piaciuto Quindi io vi lascio il link in descrizione E nel primo commento E vediamo chi sarà il ad acquistare la mascherina spettacolo, fighissima, mamma mia quanto è bella, yo, ora dopo questo piccolo regalino che ho deciso di fare solo a voi perché voi sarete i primi a saperlo, voi che state guardando il video youtube, andiamo a fare il prossimo life hacks prank, in cosa consiste? Praticamente nel video fa vedere che praticamente tirano dei marshmallow, dei pezzi di cotone e la tipa deve far centro non so se la tipa è il tipo, adesso non mi ricordo il tiktok, comunque chi riceve il cotone deve far centro con la testa ma Andrò nel recipiente una a uno. Fin quando poi una certa non gli si tira un uovo. E quindi lei è convinta che sia ancora un marshmallow o un cotonfioc o un coton fiocco, un pezzo di cotone, Pum ci tira una testata e gli arriva tutto l'uovo in faccia. E mattina, io sinceramente non vorrei mai ricevere un uovo in faccia. Però con barbuto è sempre una sorpresa. Quindi, ora, dato che non ho né marshmallow né cotoni, prenderò dei fogli di carta, farò tutte delle palline e gli dirò che dovrà fare centro con la testa con le palline di carta. E poi una certa, boom, gli tiro l'uovo. Le uova che ho comprato. Tra l'altro sono bianche Quindi si confonderanno molto con le palline di carta Speriamo ci caschi Allora ecco qua Ecco qua le palline di carta Allora eccoci qua siamo pronti per questa challenge Allora io ti tirerò questi pezzi di carta E tu con la testa dovrai far centro Nella ciotola rossa Ok? okay. Partiamo Vai uno. Eh ma tira un altro, giusto, giusto, tira un altro. Quello non lo conti eh. Ma un <ride> altro arriva eh dai ma che gioco è? Eh, un gioco difficile, è vai eh. Dai. dai! Vai, ci sei quasi, vai eh! Oddio, che non Vai eh! Ma dove? Okay. Aspetta. Aspetta che prendo un altro pezzo di carta! Oh, ce l'ho così fatta! Ok, vado, eh! Vai, vai! Piano, piano! Piano, vado, piano! Ok? Oh, andiamo giù! Okay. vai ma che <ride> cioè te volevi lanciarmi questo in faccia so che palle <ride> però raga non riesco a farne uno io, raga. <ride> nulla raga Quest'ultimo life axe prank che ho tenuto per stamattina convinto che fosse il più bello non ha funzionato Bea sembra molto più furba di quanto Bea è più furba di quanto lo sembri. Ecco. Sì, trovato le parole giuste Noi ci vediamo domenica con un prossimo video Perché ogni mercoledì, ogni venerdì e ogni domenica alle ore 18 esce qua un video su YouTube Mi raccomando andate tutti nel link in bio, nel primo commento ad acquistare le mascherine ufficiali Petacolo di barbuto Fatemi felice, voi sarete i primi ad averle, non deludetemi. Perché se no la prossima volta io scelgo il pubblico di Instagram o il pubblico di TikTok Ho scelto il pubblico di YouTube per dirlo per primi Credo di essermi spiegato Comunque, bene, ci vediamo domenica vi ricordo, ultima cosa, vi ricordo che tutti i giorni sono in live su Twitch alle ore 21 Quindi seguitemi anche lì, seguitemi ovunque Ciao belli